Cosa direste di un ristorante che vi dicesse ah, abbiamo del vino rosso e del vino bianco? dice cioè, che vino rosso? Che vino bianco? Eh, vino rosso e vino bianco. Beh, se andate in un bar e chiedete che caffè avete, tipicamente vi sentite rispondere, nei bar che ne sanno di più, un 80-20, un 70-30, ossia 80 di arabica, quando va bene, e 20 di robusta o 70 di arabica, e 30 di robusta. In realtà il caffè è esattamente come il vino molto legato al terreno in cui cresce al terroir. Quindi ogni caffè coltivato in un posto diverso della terra, in un'altitudine diversa, con varietà di caffè diverse, ha un aroma diverso. Qui abbiamo per esempio tre tipi di caffè, anzi facciamo quattro tipi di caffè, tutti con aromi estremamente diversi. Abbiamo un caffè del Kenya, che comunque è molto costante come sapore, questo qua è un lavato, non ossia cosa vuol dire? I coltivatori nel Kenya sono tutti piccoli coltivatori, lo portano nella cosiddetta stazione di lavaggio, viene lasciato fermentare in bacini d'acqua per 24-36 ore, in modo tale da sprigionare certi aromi particolari. Questo è un caffè etiope, tostato da The Barn, famoso torrefattore di Berlino. Tipicamente I caffè etiopi sono naturali, questo è particolare perché è lavato. Questo è Etiopia, sempre di Frank Hatz, un torrefattore olandese, è invece naturale, ossia le ciliegie dopo il raccolto vengono stese su dei letti di paglia, lasciate asciugare, la fermentazione è minima, quindi c'è un po' di tenore zuccherino perché il, il seme eh, resta dentro la bacca che è secca, l'acidità normalmente è minore. Questo caffè è particolare, è un caffè tostato da Vabres, una torrefazione di Palermo, è colombiano ed è fermentato in botte, ossia i chicchi di caffè vengono messi in una botte di rum, di whisky, fatti rifermentare e riescono così a sprigionare degli aromi molto particolari, un po' come un vino barricato, vaniglia, legno, che sono molto più rotondi, per nulla acidi, quindi per, esempio, per la, la mattina tipicamente vanno, vanno molto meglio.